Buongiorno, allora stavo leggendo stamattina la lista Qgis Italia e ho trovato questa domanda fatta da F. Palmas Francesco e ho visto che Roberto gli ha subito risposto, però mh, subito dopo F. Palmas Francesco mh, riscrive dicendo che ha delle cose che non capisce, delle problematiche poi Roberto gli ha spiegato successivamente cosa deve fare, però voglio realizzare un video su questa problematica anche perché mh, Francesco non è l'unico che ha questo problema. L Ho visto anche in altri, in altri chat, in altri post sul web che mh, questo è un problema abbastanza sentito. Oltre a questo, voglio anche puntualizzare alcune cose alcune caratteristiche della funzione dollaro link dollaro link allora andiamo su QGIS allora vediamo innanzitutto se trovo qualcosa relativo forse qua sul pacchetto c'ho qualche cosa, ecco qua, tratti stradali Sicilia carico questi tratti Ecco qua, sono delle strade principali in Sicilia. Ehm, allora, mi accorgo subito che eh, il sistema, le PSG di questi tratti, vedete qua, è 43.26. Bene, vado ad aprire la tabella attributi. questo non mi ricordo da dove l'ho scaricato. Ehm, ecco qua, ecco qua, c'è il famoso campo... Che diceva roberto famoso shape lens. Ehm, questo contiene eh, le lunghezze di questi eh, di questi tratti qua la Se stessa il primo zoom elemento e questo tratto qua questo qua è il tratto che collega penso palermo con la sardegna come vedete c'è scritto 4 ma che cos'è questo 4 non si capisce però si capisce immediatamente dal fatto che il sistema di riferimento, o meglio, l'EPSG della, eh, della geometria di questo layer, come vedete qua, è 4326. Il sistema 4326 ha come comunità di misura i gradi, quindi questo qua sono gradi, sono 4,5 gradi, non sono metri né chilometri, Questi sono gradi, 4 gradi. Quindi per collegare Palermo qua con qua ci sarà. Anzi, carichiamo uno sfondo ehm, qua e qua va da Palermo a, eh, qua a Cagliari e qua ci sono 4,5 gradi di lunghezza. Ehm, così facendo un rapido calcolo all'equatore un grado corrisponde a circa 111 km, un grado, qui sono 4 gradi e mezzo, dobbiamo moltiplicare per 111 per 4, siamo già a 440 km, quindi da qua a qua, ok? Allora, in questo caso qua, mh, allora, alcune informazioni sulla mh, sul, su come eh, lavorare con il, la funzione dollaro length, allora, Ora, io qua innanzitutto voglio aggiungo un campo, così vi faccio vedere. Aggiungo un campo, quindi apro il calcolatore di campi, aggiungo un campo che chiamo lunghezza. lunghezza e questo qua aggiungo io subito che sono metri, io già so che sono metri, anche se il PSG e 4326 e ora vi spiego perché e qua io aggiungo la funzione dollaro length ok e metto numeri decimali real ok altrimenti diamoci il tempo di calcolare tutto perché ho visto sono di quasi 18.000 stringhe nel record ed eccolo qua infatti shape length da 4,5 gradi, ora sono 403, 403 km, come vi dicevo poco fa, naturalmente all'equatore eh, un grado corrisponde a 111, ma man mano che saliamo, e la Sicilia è sufficientemente alta, eh, non è più 111, ma va diminuendo, tant'è che non sarà 111, sarà 100 km circa, Ok? infatti allora perché quindi andiamo sulla nota della funzione lenk se vado a cercare qua la funzione dollaro lenk dollaro lenk io invito sempre ad andare a leggere la mh, andare a leggere le, mh, la guida in linea perché oltre a essere ben fatta è anche tradotta bene in italiano dal gruppo dei traduttori italiani eh, andiamo a leggere dollar length, dove restituisce la lunghezza di una stringa se hai bisogno della lunghezza di un bordo vabbè qua parla del, del perimetro quello che è importante è da qua in poi la lunghezza calcolata da questa funzione rispetta le impostazioni sia dell'ellissoide sia delle unità di misura del progetto corrente quindi questa è la parte fondamentale ok ora se tu, se noi utilizziamo la funzione dollar a QGIS non gli interessa qual è eh, il sistema di riferimento del layer, o meglio gli interessa, perché deve andare a capirlo però quello che restituisce, sono quelle, sono le eh, informazioni o meglio la lunghezza rispetto all'ellissoide e all'unità di misura del progetto corrente ora, by default, QGIS se andiamo sul progetto Proprietà di default, QGIS ha questa impostazione. Quindi l'ellissoide è il VGS84 e l'unità di misura delle distanze sono metri. Quindi, lui in automatico utilizzando, ripeto, la funzione dollar length, mi restituisce anche se l'EPSG è geografico, mi restituisce in metri e sono lunghezze geodediche, perché sono riferite all'ellissoide, o meglio, sono lunghezze ellissoidiche, elisso ok? Questo qua. Detto ciò, se io volessi invece una lunghezza planimetrica e non ellissoidica, invece di utilizzare, e lo aggiungo nuovamente, eh, questa volta la chiamo lunghezza, sono sempre metri, però trattino metto planimetrica plani, planimetrica, ok? numero intero, eh, decimali, questa volta uti utilizzo utilizzare la funzione, è la stessa funzione solamente, vedete qua ci sono due, una è col dollaro e una è senza dollaro, quella col dollaro rispetta le le impostazioni di progetto quella senza rispetta, naturalmente questa è la variabile stringa a noi interessa la variabile geometrica quindi andiamo a vedere qua lui dice che ehm, allora, calcola la lunghezza di un oggetto di geometria lineare, i calcoli sono sempre planimetrici nel sistema di riferimento spaziale SR di detta geometria e l'unità di misura della lunghezza restituita è conforme all'unità di misura del sistema SR ok? ciò differisce al calcolo della funzione SLENG la quale esegue calcoli ellissoidici basati sull'elissoide di progetto ok? e dalle impostazioni qua è addirittura proprio specificatamente detto, quindi qua fate una correzione, qua non ho metri ma questo qua sono gradi, lunghezza planimetrica, lunghezza planimetrica, calcolata sono sempre planimetrici nel sistema di riferimento spaziale SR di detta geometria, ok? Quindi vado qua, Leng Leng come parametro, voglio la geometria, quindi questa volta devo scrivere dollaro geometri, tra parentesi, e lui mi dà, Naturalmente, in questo caso me lo sta dando in gradi nuovamente, però sono planimetrici, sono sicuro che sono planimetrici. Ok, il tempo che calcola, ecco qua: 52. Questo e questo sono praticamente uguali, quindi anche questo qua era quello planimetrico. Detto ciò, mi raccomando, non dimenticatevi che S length rispetta le proprietà di progetto detto ciò, cosa significa questo che rispetta le proprietà di progetto le impostazioni di progetto che io qua, invece di metri gli potrei dire dire direttamente chilometri quindi qua QGIS direttamente lo imposterebbe in chilometri invece di scrivere 403.595 metri qua otterrei 403.595 chilometri ok? quindi è importante questo qua Andiamo alla vera e propria domanda, che era quella di se taglia, se non taglia, eccetera, eccetera. Allora, questo qua io lo salvo, lo salvo, lo salvo, esatto, salvo e chiudo. Allora, mh, ora ho questi dati, ora io cosa faccio? Carico, andiamoci un po' di tempo perché mh, sono 17.000, ecco qua allora io qua disegno traccio una allora andiamo su eh, un layer temporaneo poligono di tipo poligono appunto metto lo stesso che questo qua 4326 non è una cosa mm, fondamentale questa perché QGIS con le riposizioni al volo e anche con gli strumenti di processing non gli interessa se sono perfettamente, non perfettamente, non gli interessa il sistema di riferimento, se sono sovrapposti lui fa sempre clip anche se appartengono a sistemi differenti l'importante è che sono realmente sovrapposti, comunque queste sono cose in più, allora fatto ciò, non, vabbè metto un id di tipo numerico, lo aggiungo ok, questo qua è di tipo eh, vedete qua c'è questi iconi che significa di tipo temporaneo ora disegno un poligono qualsiasi metto qua e eh, disegno non so facciamo piccolino così risparmiamo anche eh, tempo 1 ok bene ora andiamo a fare il clip questo lo salvo e lo chiudo eh, quindi ctrl k a spazio ritaglia allora ritaglia ritaglia ecco qua ritaglia questo qua ora a me interessa il vettore di ingresso non è poligono ma sono i tratti e questo qua è il poligono ok ritagliato ritagliate qua esegui chiudi ed ecco qua questo lo spengo tutti i tratti non mi interessano il poligono cui ritagliato non mi interessano ed eccoci qua con, con le nostre strade ritagliate lo faccio nero così si vede un po' meglio ora se io vado ad aprire la tabella attributi relativa a questa sono solamente 203 ma sono rimaste quest tutti questi dati che vedete qua sono tutti dati ereditati dal layer completo soprattutto le, mh, bisogna stare attento soprattutto con i campi che hanno un parametro che dipende dalla geometria. Ora io la geometria l'ho tagliata, quindi questi quali devo riaggiornare affinché siano quelli di ora, perché io l'ho tagliato, ok? Bisogna aggiornarli. Per aggiornare, come si fa per aggiornare un campo? Beh, basta andare in, ehm, nel calcolatore di campi e andare qua, aggiorna campo esistente. Aggiorna campo esistente, andiamo sul primo Primo o l'ultimo sono uguali comunque andiamo su questo e qua noi dobbiamo aggiornare la geometria per aggiornare la geometria anzi se voglio aggiornare questa va bene devo scrivere length e tra parentesi dollaro geometri perché quella là è stata calcolata con questa formula ehm um, eh, Sheplank ok ok e lui ha ricalcolato ora attualmente eh, le differenze si vedranno nei bordi perché questo qua sono tutti elementi per esempio questo qua come era prima e ora quello che bisogna andare a vedere sono questi qua i limiti se questo qua ha subito un taglio se questo ce lo metto qua vediamo questo qua questo fate uno spegne si sì, questo qua ha subito sicuramente un, un, un taglio andiamo a vedere questo lo spenco siamo qua questo qua eh, Porto in evidenza qua gli dico dove è qua qua eccolo qua quindi come vedi qua Prima era 0,09, ora è diventato 0,08. Andiamo a vedere qua. Qua è praticamente era lungo 9190 metri. Poi io faccio aggiornare questo qua. Ricordiamoci questo qua. Anzi, seleziono solo questo. Quindi, quando io seleziono solo questo e vado a modificare da qua, gli dico aggiorna. Vedete qua, aggiorna solo gli elementi selezionati. Vado qua su lunghezza in metri e qua metto dollaro area. Dollaro area. Ok, guardiamo qua 9190. Ok. Ok. Mm -hmm. eh, salve i chiudi. Giorno. Perché l'ha annullato? L'ho annullato, come mai? Cosa ho sbagliato? Ho scritto qualcosa di sbagliato. Eh, link. dollaro area. Ragione, gli elementi selezionato uno. Area. Scusate, è link. E questo non funziona erroraccio mio. Ok, ecco qua. Ricordate, era 9000, ora è diventato 7800. Quindi l'ho aggiornato. Spero di essere stato chiaro. Ciao.